buonasera a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani io sono una messaggera dell'arcangelo michele e in questo video vorrei parlarvi della figura dell'arcangelo michele in una maniera personale in una maniera originale in base alla mia esperienza diretta con questo angelo straordinario per chi non lo conosce l'arcangelo michele è considerato un arcangelo nella bibbia ossia la figura più vicina a dio l'angelo che mai ha tradito dio il suo nome in ebraico è michael che risponde alla domanda chi è come dio questa domanda lui la fece direttamente a lucifero lucifero è l'angelo traditore l'angelo che si ribellò a dio secondo la storia secondo la bibbia e personalmente posso dire che questa storia è molto reale eh, per la mia esperienza personale eh, l'arcangelo michele è veramente un essere di una purezza unica di, una, eh, di un grande potere di una grande forza di un grande coraggio eh, che va a fermare le forze del male, ok? Eh, personalmente io ho 43 anni in, in questo momento che sto girando questo video, ma la mia esperienza diretta con l'Arcangelo Michele è iniziata più o meno all'età di 30 anni, anche se in realtà io percepivo questa presenza fin da quando ero bambina eh, che io pregavo tanto il maestro Gesù eh, sentivo le risposte nel mio cuore ma allo stesso tempo sentivo la protezione degli angeli e tra questi angeli c'era l'arcangelo Michele ma ritorniamo all'età a quando ho iniziato il mio risveglio spirituale esattamente all'età di 30 anni eh, questo essere meraviglioso è entrato a far parte della mia vita come mh, educazione cattolico cristiana io conoscevo gli angeli in generale conoscevo la, la figura di gesù di maria di giuseppe e tutta la storia che viene raccontata nella, nella religione ma la figura di michele non era da me conosciuta nello specifico ricordo che eh, iniziato a, a diventare molto sensibile e, e diciamo sensitiva ok eh, iniziavo a percepire le forze intorno a me eh, e non sapevo riconoscerle non sapevo come difendermi non sapevo eh, quali quali erano le figure angeliche e quali no. E quindi entravo in confusione fino a quando, nella mia vita, cioè si presentò eh, l'arcangelo Michele dicendomi di proteggermi dicendomi di eh, proteggere questo mio dono questa mia capacità di sentire eh, attraverso la preghiera e dettandomi così il processo di liberazione in realtà questa preghiera io lo, la, la trovai su internet era una preghiera più corta e l'arcangelo michele mi aiutò a completarla per la mia personale protezione in quanto essendo così sensibile alle energie eh, venivo attaccata dalle forze quante persone vengono attaccate dalle forze e non sanno di che cosa si tratta entrano nella paura hanno paura di essere sfortunati capitano una serie di circostanze di eventi eh, che a qualche livello li stanno bloccando gli impediscono di realizzare i propri sogni oppure delle, degli eventi veramente sfortunati degli incidenti delle cose improvvise molto caotiche molto eh, che spaventano ecco queste eh, queste eh, per carità ci sono delle cose che devono capitare a prescindere ma quando una persona inizia a sentire eh, che c'è qualcosa che non va che non è possibile che capitino tutte queste cose negative ecco che eh, l'intervento dell'arcangelo michele può essere fondamentale nella vita di ognuno di noi per liberarci da queste forze queste forze possiamo noi attrarle nella nostra vita attraverso dei pensieri negativi attraverso delle emozioni negative ehm, il fatto che entriamo in un circuito di negatività essendo noi dei dei catalizzatori di energie di frequenza non facciamo altro che eh, portare nella nostra vita degli eventi e delle circostanze negative e, e sta proprio a noi cambiare la nostra mente i nostri pensieri le nostre emozioni ma alle volte questo non è sufficiente perché ci sono queste forze sono troppo eh, forti perché magari per un periodo troppo lungo di tempo eh, abbiamo Uh, diciamo abbiamo, um, siamo stati troppo negativi oppure può capitare che uh, riceviamo delle um delle energie negative da parte cerco di essere semplice per farvi eh, capire il concetto però delle energie negative possono arrivare anche dalla gelosia, dall'invidia eh, delle persone, qualcuno lo chiama malocchio eh, e non è superstizione perché le persone gelose e invidiose esistono, alle volte le persone eh, purtroppo trasmettono energie negative di gelosia di invidia e non sono queste persone consapevoli del potere che hanno e se noi siamo scoperti, se noi siamo persone che non preghiamo eh, se siamo delle persone in questo momento troppo caotiche ecco che queste energie ci possono a qualche livello attaccare possono entrare nel nostro campo energetico e possono capitare degli eventi negativi eh, un altro una, in, in, in casi molto più gravi possiamo essere vittime di fatture di messe nere di, di cose più pesanti eh, fatte per opera di maghi maghi neri che fanno queste cose o semplicemente maledizioni lanciate da persone che non sono semplicemente gelose e invidiose ma hanno un odio nei nostri confronti e ci attaccano proprio spudoratamente con le loro parole ripeto tutti noi abbiamo il potere di dio eh e le nostre parole sono molto potenti, le possiamo usare nell'amore, le possiamo usare nel, nell'ego, nella paura, nel giudizio e nelle cose negative. Quindi se noi eh, utilizziamo questo potere che abbiamo per danneggiare gli altri, possiamo fare, eh, effettivamente eh, fare del male alle altre persone. Quindi, se invece noi siamo vittime di tutto questo, magari siamo delle persone molto pure, molto genuine, magari anche un po' ingenue, generose e così via, alle volte le persone che brillano di una grande luce sono soggette a questi attacchi da parte di persone invidiose, si chiamano attacchi psichici. Ma perché vi parlo questo? Perché a me è capitato proprio questo. Uh, um, e non sapevo come difendermi e non sapevo più chi pregare pregavo gesù maria non sapevo più uh, come chiamare dio non sapevo più chi erano gli angeli uh, ero molto spaventata uh, perché mi capitavano una serie di cose veramente uh, brutte negative e quindi uh, ricordo che mi misi in meditazione iniziai a pregare per tre giorni, tre giorni interi di meditazione e di preghiera. Mi rivolsi all'amore più puro proprio perché non sapevo più come chiamare Dio. Eh, eh, L'amore puro mi ha risposto attraverso l'arcangelo Michele, parlandomi del processo di liberazione. Così io iniziai a leggere la preghiera con l'arcangelo Michele a riscriverla, a completarla e iniziare a sentire questo grande calore, questo calore che ha iniziato a liberarmi, ad avvolgermi, a farmi sentire radicata, a farmi sentire centrata, a farmi sentire protetta, ecco perché io nel 2016 ho completato, cioè poi l'ho completata nel 2019, però comunque ho riscritto il processo di liberazione quindi per chi non lo, non, non lo conosce potete trovarlo qui su con tra i video consigliati è una preghiera molto potente di liberazione eh, che è, è quasi come un esorcismo perché ci libera veramente dalle forze del male ecco tornando all'arcangelo michele l'arcangelo michele è conosciuto eh, anche perché eh, viene utilizzato negli esorcismi per liberare le persone dai demoni la chiesa direbbe dal demonio, da Satana. Ok, io eh, parlo in generale dei demoni e eh, assolutamente questa figura è, è veramente la figura più potente in assoluto insieme al maestro Gesù e a Maria. Io nella preghiera invoco anche Gesù e Maria, ma insieme all'arcangelo Michele queste liberazioni sono molto più potenti. Michele Viene anche raffigurato come un guerriero, ok? Lui non fa la guerra lui parla di una giustizia divina eh, io vi parlo della mia esperienza con l'arcangelo michele perché molte cose che vengono dette eh, nella religione o anche da altre figure che studiano la figura dell'arcangelo michele molte cose sono reali risuonano nel mio cuore altre no eh, ho sentito parlare dell'arcangelo michele come un guerriero che eh, minacciò un vescovo per, eh, per eh, poter realizzare una chiesa credo che fosse a monte sant'angelo eh, invece no l'arcangelo michele non fa queste cose ve lo dico per esperienza vi spiego in che modo l'arcangelo michele vi fa capire che una cosa è giusta lui mi ha invitato a fare questo video non me l'ha imposto e anche da tanto tempo eh, che mi invita a parlare di lui eh, ma nel momento in cui io non mi sentivo pronta eh, nel fare questo lui non mi ha Forzato, non mi ha imposto, non mi ha puntato una pistola, eh, ma è una chiamata che arriva dal cuore, arriva dall'anima. È lo, lo stesso discorso della linea sacra dell'Arcangelo Michele che attraversa l'Europa, ma anche altri stati. So, vi sono delle, delle chiese, dei luoghi sacri che sono eh, stati diciamo realizzati in onore dell'arcangelo michele vanno a creare come una linea sacra in tutto il pianeta che attraversa parte del pianeta voi potete andare su google e cercare linea sacra dell'arcangelo michele e vi rendete conto come questo essere eh, sia presente non solo nella nostra religione eh, conosciuta in italia come la religione cristiana o anche in altre religioni eh, ma in tutte le religioni lui è, um, è riconosciuto come protettore, ok? Eh, è anche presente nella Bibbia, non solo nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico Testamento. Addirittura si parla di Michele nel, nel libro di Enoch, che è un libro apocrifo che non mi è riconosciuto dalla Chiesa. ma Tutti parlano di questa figura come un guerriero, ma come inteso come liberatore e portatore di. Giustizia, quello, che parla, quello di cui parla l'Arcangelo Michele è, mm, par, lui parla della giustizia divina, una giustizia giusta, una giustizia dove tutte le anime verranno riconosciute per quello che, eh, che stanno facendo, che faranno e che hanno fatto. Cioè, eh, cioè in realtà è importante ciò che fa, la scelta che verrà fatta adesso, e questa scelta eh, riguarderà l'intera umanità in particolare in particolar modo quelle anime mh, più evolute che eh, hanno fatto proprio la scelta di incarnarsi nel pianeta Terra per portare la luce, l'amore, la verità, la saggezza e l'integrità. Vi posso garantire che eh, da trentenne eh, che ero, quando ho iniziato a, mh, a, a ricevere le informazioni e i messaggi dell'Arcangelo Michele, eh, mi sembrava un impegno molto grande per la mia eh, persona. Non credevo che sarei riuscita a... Mh, come dire, a a rappresentare questa figura così maestosa essendo io così piccolina mi sentivo piccola rispetto alla grandezza eh, di questo angelo va bene e mi ha dato anche dei compiti importanti che sono anche quelli di smuovere delle credenze sugli angeli sugli arcangeli e così via e vi, vi garantisco per me non è molto semplice riuscire ad essere eh, integra e riuscire ad essere nel non giudizio perché sono tante le esperienze che io ho avuto con gli angeli, con gli arcangeli eh, e quindi anche è grande la conoscenza che mi ha donato l'arcangelo Michele. Eh, portare questi messaggi di verità quindi lui intende la giustizia divina una giustizia di giusta dove in una canalizzazione dell'arcangelo michele lui dice che i poveri ricchi di cuore diventeranno ricchi e i ricchi poveri di cuore perderanno tutto e questo ha a che vedere con la caduta dell'ego eh, perché molte anime non ha a che vedere con la ricchezza ma Materiale in sé, però la ricchezza può essere materiale e anche spirituale, quindi la conoscenza, eh, la conoscenza, la saggezza, eh, coloro che porteranno ricchezza alle altre persone coloro che opereranno nella luce e nell'amore, aiuteranno l'umanità, porteranno un contributo, un esempio di amore sulla terra, diventeranno ricchi in tutti i livelli, riceveranno abbondanza infinita e coloro che invece magari hanno tutti i beni materiali possibili ma sono egoisti, pensano solo al loro piccolo territorio eh, pensano solo a mh, prosperare economicamente e eh, non hanno apertura di cuore ecco questi perderanno tutto in che modo io non lo so eh, questo è un messaggio che io ho ricevuto dall'arcangelo Michele per portare una giustizia giusta e noi stiamo vedendo come le persone egoiche eh, che governano molte di queste governano la terra hanno il potere sulla terra Pensano a cose futili e non pensano a proteggere il pianeta, a proteggere gli animali, a proteggere eh, i poveri, a proteggere, ad aiutare, eh, a prosperare i, i tanti, perché tutti, tutti nella, in questo nuovo paradigma d'amore di cui parla l'Arcangelo Michele, tutti prospereranno, tutti avranno tutto quale motivo ci devono essere l'1% della popolazione mondiale che detiene il potere sul pianeta, una cosa Ingiusta è come una piramide, poche persone che governano il tutto e questo cadrà, sarà come una piramide rovesciata. Alcuni dicono questo, in realtà sarà una rinascita perché, comunque, anche questi pochi potranno eventualmente redimersi per elevarsi in un livello superiore di luce, di amore, di pace, di guarigione, di bellezza, di abbondanza, di, di, di, di condivisione. Con le altre anime, ok? Quindi, questo maestro io lo considero come un maestro. Lui mi ha dettato queste meravigliose parole. Mi ha parlato di un nuovo paradigma d'amore che io chiamo nuova visione terra, eh, un, nuovo, un, un nuovo livello dove tutti potremo vivere in pace, in amore, in armonia e questo è il sogno della mia anima. Mi sono sempre eh, dentro di me, ho sempre creduto in questo, io so di, de, de, so dentro di aver avuto esperienze eh, di vita per chi non comprende però di vita precedenti dove ho lottato per questo in questa vita eh, non posso definirmi una guerriera perché sono una ragazza semplice sono molto sensibile alle forze e ringrazio dio che c'è l'arcangelo michele a proteggermi a guidarmi a custodirmi però ho un potere che è quello di poter parlare ho il potere di comunicare quello che l'arcangelo michele ha in serbo per noi eh, se noi doniamo la nostra fiducia uno può una persona può semplicemente provare a rivolgersi a lui eh, pregare chiedergli il suo aiuto e riceverà l'aiuto dell'arcangelo michele è molto importante però capire che michele non scende a compromessi michele non scende nel livello dell'ego michele non ci aiuterà per scopi e puramente egoici michele ci aiuta nel nostro livello di ascensione e di evoluzione ci può aiutare anche per questioni materiali per questioni non solo spirituali ma anche economiche se abbiamo bisogno di trovare un lavoro migliore se abbiamo bisogno di perfezionarci di migliorarci lui sarà ben felice di aiutarci in questo vorrei anche precisare che l'arcangelo michele è anche un grandissimo guaritore e se ne parla anche nei testi sacri di questo eh, personalmente io lavoro eh, con la nuova energia di guaritore e mi rivolgo direttamente alla sorgente d'amore che è padre e madre. Dio e anche all'arcangelo Michele e questo lavoro di guarigione con la nuova energia è un lavoro molto più fluido, molto più potente e soprattutto protetto. Naturalmente nel lavoro di guarigione energetica le persone ricevono la guarigione più giusta per loro, per il loro massimo bene. Non sono io a stabilirlo, io sono semplicemente un'intermediaria, quindi io come operatrice olistica, così mi definisco, Uh, aiuto, aiuto le persone con l'aiuto dell'arcangelo michele utilizzo è giusto che lo dica per farvi capire come l'arcangelo michele può interagire nella nostra vita io lavoro con l'arcangelo michele ha stretto contatto da tanti anni ormai e lavoro con una tecnica che si chiama logo Healing che si avvale del potere della parola per liberare le persone perché liberare è uguale guarire, quando noi ci liberiamo da blocchi emozionali, spirituali, da, dalle paure, ecco che noi evolviamo in un nuovo livello, ecco che noi guariamo anche da problemi fisici, mentali, emozionali e spirituali e, e in questo c'è l'aiuto eh, dell'Arcangelo Michele di Gesù e di Maria e, e quindi assolutamente lui ci aiuta per scopi di eh, legati alla luce e all'amore ripeto e non per scopi egoici cosa vuol dire scopi egoici significa che michele non mi aiuterà mai per fare del male alle altre persone non mi aiuterà mai per vincere io e far perdere un'altra persona non mi aiuterà mai per proteggere qualcosa di losco non mi aiuterà mai per proteggere un furto un omicidio cioè non so se rendo libera l'arcangelo michele è un essere di luce grandissima che mette luce dove c'è ombra, quindi, molto probabilmente lavorare a stretto contatto con l'Arcangelo Michele porterà la luce non solo la nostra ombra, ossia l'ego, ossia quella parte che non ci piace guardare di noi stessi ma che viene fuori per essere guarita per essere trasformata per essere armonizzata e quindi per trasformare il piombo in oro e quindi per guarire per evolvere ma non solo ci aiuta anche a riconoscere eh, l'ego altrui quindi anche eh, laddove le persone non sono giuste per noi dove un percorso non è giusto per noi dove un lavoro non è giusto per noi una casa può essere non adatta alla nostra energia quindi veramente l'arcangelo michele è a servizio dell'amore e della luce ed è ben felice di aiutare ogni singola anima che si rivolge a lui con intenzione pura d'amore diciamo che l'invito dell'arcangelo michele per le anime in cammino spirituale ma comunque per tutte le anime che mi stanno ascoltando è quello di lavorare sull'ego di trascendere l'ego di uscire dal giudizio del giudizio di noi stessi delle altre persone eh, il giudizio eh, il giudizio brutto sugli altri no il giudizio pesante la cattiveria la gelosia l'invidia la competizione eh, queste non sono energie di amore, queste sono energie che favoriscono le forze dell'ego. Che io, nel processo di liberazione, ho chiamato puntino. Queste sono forze a cui si agganciano i cosiddetti le energie negative e in maniera più pesante, i cosiddetti demoni. Ok, quindi. Ricordiamoci che se noi privilegiamo ego, noi non siamo guidati dalle forze della luce e dell'amore, ma dalle cosiddette forze negative. E se fai due più due, sappiamo che gli angeli sono una cosa e i demoni, i parassiti, sono un'altra cosa. E quindi sta a noi quindi vuol dire che noi dentro di noi abbiamo anche una parte oscura in realtà il nostro lato oscuro è l'ego è una costruzione di noi che non è reale che non è non siamo noi veramente in quanto noi siamo anime di dio anime divine scese sulla terra per ricordarci chi noi siamo veramente e per, per essere esempio d'amore in terra questo dovrebbe essere lo scopo di ogni singola anima sul pianeta terra ci sono anime ancora dormienti che non comprendono questo, anime che si stanno risvegliando alla luce e all'amore e anime che si trovano in una fase intermedia, ossia non sanno che scelta fare, non sanno se, cioè, o meglio, da una parte spogliano l'amore e dall'altra non sono pronte a trascendere l'ego. L'invito dell'Arcangelo Michele è quello per queste anime di fare una scelta, ossia se la vostra è la scelta della luce e dell'amore, Chiedere aiuto a Dio, all'Arcangelo Michele, piano piano, step by step, riuscirete, riusciremo a trascendere l'ego, a trascendere l'oscurità. Va bene? E poi ricordiamoci che l'ego è una costruzione che eh, c'è stata anche un po' imposta per sistemi di credenze, per quello che noi crediamo di essere, perché ci è stato insegnato a scuola o dai nostri genitori o dai nostri antenati, per quello che noi crediamo di noi stessi. Eh, Michele insegna delle cose molto grandi che io non avrei mai potuto inventarmi. Eh, Michele parla di ego superior e di ego inferior. L'ego superior è quando una persona crede di essere Dio al di sopra degli altri però, e quindi una persona che ha un grande successo e che magari considera gli altri persone che non hanno valore. Eh, un ego superior potrebbe essere un milanese che prende in giro il calabreso o il sardo. Scusate, un esempio, però sappiamo che in Italia e nel mondo ci sono queste differenze anche razziali o differenze culturali eh, che vanno a sminuire gli altri. Quindi io siccome sono nato, nata a Milano, io sono milanese e sono meglio di te che sei del sud ma è un esempio oppure una persona colta che sminuisce la persona che non ha studiato che non è abbastanza acculturata oppure una persona magra che critica una persona robusta oppure eh, il bianco che prende in giro il nero il nero che prende in giro il bianco ecco cioè queste sono cose veramente, oppure il razzismo nei confronti degli omosessuali cioè sono veramente tanti con di giudizio e di ego superior Io, oppure una persona ricca che sminuisce le persone povere eh, o che non si preoccupa degli altri non fa niente per aiutare gli altri anche quello è ego superior eh, o anche spiritualmente ci possono essere degli operatori di luce così si chiamano le figure di coloro che stanno portando esempio di luce di amore in terra che hanno compreso l'importanza della scelta dell'allineamento all'amore e che magari stanno ancora percorrendo un certo percorso di riallineamento spirituale, e collego superiore potrebbe essere: io sono più evoluto di te, o sono più evoluta di te, ecco cioè ci sono delle competizioni che non devono esistere, ok? Bisogna uscire quindi dal giudizio, dalla competizione, dal prendere in giro, dal sentirsi al di sopra degli altri. Una forma di ego inferior, molti operatori di luce, anziché avere l'ego superior che hanno trasceso già da vite precedenti molto probabilmente, eh, hanno il cosiddetto ego inferior. Ah, non sono all'altezza, non sono abbastanza brava, non mi so esprimere abbastanza bene, non so come fare. Per, eh, per aiutare gli altri, non potrò, non potrò mai farlo, figurati se mi ascoltano, chi, eh, oppure ego inferior legato anche alle paure dei cosiddetti operatori di luce: ad esempio, la paura di morire, la paura di essere perseguitati, la paura di essere giudicati. Ne parlerò in un altro video di questo, però voglio dire l'ego inferiore quando noi ci parliamo male. Per te che mi stai ascoltando? Se non sai cosa sia un operatore di luce? Vai a Guardare i video precedenti li trovi anche nelle mie playlist sul mio canale congeliche.com eh, è semplicemente un'anima che ha scelto di operare nella luce e nell'amore. E magari tu. Dici, ma io non so cosa sia, però io sento di essere questa cosa, io sento di appartenere a questa categoria. Eh, ebbene, è molto importante uscire anche dall'ego inferior, cara anima infinita. Per te, che magari non, non, non ti interessa il concetto di operatori di luce, però stai capendo che. Questo discorso è importante. Ecco, uscire dall'ego inferiore ti consentirà di avere più autostima. Quindi, avere autostima non vuol dire essere al di sopra degli altri o meglio degli altri, vuol dire amare noi stessi. Quindi il concetto di amore per noi stessi, e questa è una delle lezioni più importanti. Che questo essere meraviglioso che l'Arcangelo Michele mi ha insegnato e mi sta insegnando, e mi sta aiutando a portare questo messaggio alle altre persone. Quindi vedete la figura di guerriero ci sta però sapete che c'è l'arcangelo michele quando io ho chiesto ma tu uccidi satana uccidi il diavolo per come lo chiamiamo noi inteso come figura più espansa del male eh, e lui invece mi ha fatto capire attraverso una visione che quando tu invochi l'arcangelo Michele e gli dici esplicitamente di liberarti dai voti, dai, dagli accordi, dai patti, da tutte queste cose, e c'è il processo di liberazione, ripeto, lo trovate nelle preghiere che ho messo gratuitamente nel mio sito di connessione angeliche: Lui semplicemente con la sua presenza eh, scaccia via l'oscurità. Basta eh, la sua presenza, e il male non può attaccarti prima di chiudere in questo video rimanete in attenzione mi raccomando vorrei spiegarvi quando michele non interviene nonostante facciate le preghiere allora a siete consapevoli eh, che allora da una parte volete proteggervi e liberarvi dall'altra parte state facendo del male lui non vi aiuterà in questo senso perché lui eh, opera solo con intenzioni pure d'amore ok Potrebbe succedere B che state invocando altri esseri che non sono compatibili con Michele. Ossia, voi magari credete si tratti di figure angeliche, ma dentro di voi sapete comunque che c'è qualcosa che stona. A, smettete di invocare quelle forze e rivolgetevi a Michele. Ne ho già parlato in altri video, ne parlerò in un altro video di questo. quindi se volete liberarvi con l'Arcangelo Michele cercate di aprire il vostro cuore a questo essere meraviglioso, dategli una possibilità e lui vi aiuterà. Ma se voi state invocando il Dio mandarino piuttosto che la dea bla bla bla, che io non so nemmeno chi sia, può darsi che queste figure non siano nell'integrità, nella saggezza, nell'amore e nella linea dell'Arcangelo Michele pensate che io lavoravo con 15 arcangeli ma perché avevo imparato questo da una maestra perché il mio cuore era io ero convinta che fossero tutti angeli di amore io credevo in questo eh, l'ho fatto con amore ma ho sbagliato e michele non poteva completamente proteggermi e piano piano mi ha aiutato a capire che dovevo scremare un attimino e lui mi disse affidati solo a me e io ti mostrerò la via maestra del amore se volete maggiori informazioni sull'arcangelo michele questa naturalmente è la mia esperienza personale eh, io sono ben felice di eh, accogliervi nei miei eh, seminari di connessione angeliche oppure potete guardare gratuitamente tutti i video e, e, e potete diciamo ascoltare e fare tutte le preghiere che ho messo a disposizione gratuita per tutti voi con tanto amore. Io vi saluto, vi abbraccio, un salutone, a presto, ciao ciao!